Ciao a tutti! Oggi prepareremo i peperoni gradinati. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono peperoni rossi e gialli, pomodorini, capperi, pangrattato, parmigiano, pecorino, olio d'oliva, sale, pepe, prezzemolo e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo nella teglia l'acqua. e l'olio posizioniamo i peperoni e mettiamoli momentaneamente da parte iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pecorino e il prezzemolo ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola Aggiungiamo i pomodori, il pan grattato, il pepe, un pizzico di sale e i capperi. Ed azioniamo i bimbi per 30 secondi a velocità 4 aggiungere l'olio ed amalgamare per 20 secondi a velocità 4 Il composto è pronto, metterne un cucchiaio per ogni peperone. Coprire con un foglio di carta da forno e cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. Trascorsi 15 minuti, togliere la carta da forno e continuare a cuocere per altri 20 minuti. I peperoni sono cotti, serviamoli. Peperoni gratinati. Grazie e alla prossima ricetta!